ciao allora oggi vi parlo di uno dei miei argomenti preferiti e quindi i trattamenti per i contornocchi. ma prima di iniziare se vi state chiedendo come ho fatto a farmi i boccoli sono proprio boccolosi non ne ho la minima idea li ho legati sono a letto e stamattina erano boccolosi volessi farlo non ci riuscirei mai ma comunque, veniamo al video, e oggi vi parlo del trattamento per contorno occhi di Bottega Verde, questo alla Uva Rossa, trattamento contorno occhi anti-età idratante con estratto di uva rossa ritenuta Massaini per pelli normali. Dice di contenere il 95% di ingredienti di origine naturale, e cercando la confezione qui. 15 ml, prezzo di 19,99, ma adesso in promozione l'ho segnato a 9,99, quindi è anche un buon prezzo. Allora, intanto ve lo mostro e poi leggiamo cosa dice. è questo qui, classico, questa è la confezione e quindi... Okay, allora prima di tutto 95% di ingredienti di origine naturale Sì, effettivamente ha un buon inci non completamente verde ma comunque un buon inci e questa è una cosa interessante soprattutto visto il prezzo perché è accessibile e ora vediamo se dice qualcosa in più da dove proviene non ci interessa gli ingredienti ve li ho detti Come usarlo? Beh direi che possiamo farcela e niente, visto che non c'è nient'altro di indicazioni direi che vi faccio vedere la texture e l'applicazione. Cosa dire di questo trattamento? Intanto che è bello leggero, ah, non l'ho fatto vedere forse l'applicatore, ma è il classico applicatore con di beccuccio. Basta poco prodotto, si massaggia ed è picchiettando, assorbe immediatamente, va benissimo anche da applicare la mattina come base per il make up. E, ho detto che assorbe subito, non è luminoso e cos'altro dire? E il profumo, delicatissimo come mai c'è ancora così tanto prodotto dentro cioè. ecco bene, così faccio vedere la texture anche in diretta vedete che assorbe quasi immediatamente E profumo quasi assente come vi ho detto perfetto per i contornocchi e adesso ce lo massaggiamo ci facciamo anche un bel impacco perché era tanto e ho pensato che forse ce n'era rimasto un po' perché sono andata a schiacciarlo come vedete lo schiaccio sempre ma veniamo alle cose importanti, allora trattamento anti età, anti -età, idratante, dunque idratante sì, non è pesante perché è, è leggero, il fluido, guardate è già completamente assorbito, si stende benissimo ed è un leggero picchiettio e poi andare a pietare va anche un attimo a drenare le, le borse, quindi perfetto la mattina manca ma la sera sul contorno occhi stanco, davvero fantastico. E altre cose che devo dirvi, idratante, sì, ha un buon potere idratante, quindi è perfetto per andare a contrastare i segni del tempo, per andare a tenere i contorno occhi elastico, evitare che si formino... E ancora, ha finito di suonare, se no la metto in silenzioso, e andare a contrastare la, la comparsa di segni di espressione, nuove rughe, ecco. non va a sparire quelle che ci sono già, ovviamente. Ma combatte la comparsa di nuove e questo è importante. Allora, Antietà per questo combatte i segni del tempo. Io lo trovo valido ed è per tutti i contornocchi, di tutte le. Forse lo dice per i normali eh, di tutte le età, perché eh, quando siamo giovani, questo è leggero, idratante, quindi basta picchiettare un attimo e ve lo tiene ben idratato e vi evita la comparsa dei segni del tempo. Se li avete già con questa formulazione va a idratarlo e quindi lo tiene morbido ed evita che ne compaiano di nuovi quindi visto il prezzo e visto l'inci è adatto un po' a tutte le esigenze certo non fa più di essere idratante ma è quello che dice ed è quello che fa e mantiene le promesse stavo leggendo con estratto di uva rossa esatto l'uva rossa in, eh, aiuta a proteggere dai radicali liberi quindi visto anche la fragile zona dei contornocchi è un'ottima cosa niente io leggevo un attimo se nelle indicazioni ho scritto qualcos'altro ma direi che, comunque vi ho detto tutto ed è... non ha... Ah. 0% di parabeni cessori di formaldeide oli minerali siliconi coloranti profumo e peg quindi ecco perché è così poco, è poco profumato L'uva rossa, ve l'ho detta, un estratto d'attività antiossidante e antietà, ve l'ho detto, e quindi vi ho detto tutto, senza leggere vi sono riuscita a dire tutto, niente, mantiene le promesse e a me è piaciuto e sinceramente ve lo consiglio, se volete un contornocchi idratante, a un buon prezzo con anche un buon inci, non è biologico, non è vegan, non è niente, ma ha un buon inci per essere di bottega verde, quindi mi è piaciuto. Ora io qui sotto voglio sapere da voi se l'avete provato, come vi siete trovate, oppure se vi ho incuriosito, se è con le promozioni, tenete, tenete d'occhio le promozioni periodiche, quelle online che fanno gli outlet o gli sconti di certe giornate, oppure quelle cartoline periodiche che arrivano a casa, perché eh, si può trovare davvero a dei buoni prezzi, io vi ho detto 9,99 ma anche a meno ogni tanto, quindi comunque...